Ciao a tutti! Oggi prepareremo il ragù di melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cipolla, sedano, carote, basilico, olio, melanzane tagliate a cubetti, polpa di pomodoro, acqua, sale e pepe. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico. le carote del sedano e la cipolla. E li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. Mettiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 5 minuti. 120 ⁇ Velocità 1. Aggiungiamo le melanzane, la polpa di pomodoro, il pepe, il sale e l'acqua ed azioniamo il bimbi. Per 20 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Il ragù è pronto, trasferiamolo in un contenitore. ragù di melanzane ideale per condire pasta o farcire crostini grazie e alla prossima ricetta